penso Achille. che dall'accento si, si capisca che non sia proprio tolto, no? beh sì, tipo da Bolzano che sì, sei sì. venuto esatto sì. Bergamo Alta Bergamo Alta Bergamo. bene, eccoci qua per la rubrica Quattro passi in cucina oggi siamo a casa di Angelo un mio papà come noi Angelo, da quanto tempo sei diventato papà? 5 mesi eccolo qua, 5 mesi lui è il papà di Aurora e oggi ci farà vedere come si prepara questo pezzettino di carne eccolo questo pezzettino di carne qui con l'affumicatore. L'anno 2017 a Merano e lì c'era un piccolo chioschetto che faceva un arrosto affumicato. Mi sono innamorato praticamente di questa aroma così intenso e dedicata allo stesso tempo. Ambo la carne soprattutto. Ammo fare le grigliate, Basta organizzarsi sostanzialmente. Allora spiegaci un po' come va preparata la carne. La carne tu hai preso la carne e massaggiata? assaggiata. L'abbiamo. no, più che altro prima l'abbiamo rifilata in modo grado di un poker, poi l'abbiamo che sarebbe ovviamente riempito di riempito di che ovviamente non consentirebbe il penetrare modello di rocchino di spezie poi appunto una bata, quindi ho preparato un mix di, di spezie, di e poi la a e niente, adesso andiamo a preparare il nostro fumigliatore che è Arrivo questo? abbiamo già un piccolo cammino d'accensione con la brancetta vediamo il cammino d'accensione eh e andiamo a versare, ecco qua andiamo a versare il contenuto che è vicino per altre bicchette si sì. ok perfetto è sicuro che fa caldissimo ovviamente qui davanti c'è il la temperatura la temperatura quanto deve arrivare? allora la temperatura di cottura sarà all'incirca 110 o 120 gradi a Adesso dobbiamo aspettare che salga più di 120 gradi, poi aggiungeremo dell'acqua calda e andremo a mettere le nostre costine. Eh, okay. Ah, perché abbiamo detto che tipo di carne è? Sono delle lips delle costine di maiale. Costine di maiale, perfetto. Quindi, se tu trasmetti l'amore per la buona cucina, automaticamente tuo figlio e tua figlia eh, assimilerà questo. Eh, mi assicuro che è sempre. Ma la posizione, mh, la posizione che assumono così per, in verticale non dipende, non è come la come la, la fiorentina per esempio che va messa in verticale per cuocerla, no, cioè questa è soltanto per perché, una questione di spazio? Sì sì sì assolutamente anche perché l'affumicatore comunque si cuoce a temperatura piuttosto bassa perché difficilmente andiamo eh, a superare 120 gradi quindi non abbiamo lo shock termico ok belle eh? bellissime quindi chi l'ha detto che soltanto le mamme sanno cucinare, anche i papà sanno cucinare. E questo non è un messaggio diseguativo, ma è un momento di pausa e di relax che dobbiamo concederci. Ok. Quindi abbiamo raggiunto la temperatura che ci interessava, adesso andiamo a mettere. Perfetto. L'ho portata a oltre i 120 gradi perché comunque non aperto il coperchio eh, la temperatura è inevitabilmente tenerà a precipitare. Certo. Quindi adesso vado a mettere nella vaschetta che c'è all'interno un'acqua. Sì. Sì salva, meglio bollente come in questo caso ok Diciamo di tirla fino a città. e io andiamo in mettere. ho prendere i guanti che okay, mi assicuro servono però noi siamo padri rudi, rudi non e non abbiamo paura di scottarci le mani ovviamente non avevo mai toccato una pentola in vita mia dunque questi legnetti è la parte dicevamo più importante dell'affumicatore giusto? Certo, perché sono quelli che conferiranno l'aroma di affumicato alle nostre costine ecco, sì, come, ecco. Le, come le hai messe qui? come le hai trattate? no semplicemente bagno in acqua sono delle semplicissime chips di legno di melo mm. quindi eh, legno non trattato ovviamente non usate il pino o la bete perché altrimenti oltre ad andare in ospedale buttate la carne Anzi, a buttare la carne andate in ospedale. Eh, viceversa, certo! Cioè. Eh, Praticamente l'assaggiate, buttate la carne e andate all'ospedale. Quindi eh. adesso lo andiamo a mettere per conferire l'aroma di affumicato alla carne. Sì, esatto. quindi abbiamo... la Abbiamo venuta a bagno. Uh... Ecco, qui esatto. sotto si vede bene la carne. Esatto. È stata infilata da sopra. Ah giustamente, ma ne bastano veramente pochi che bastano. Sì sì, sì, sì, sì, perché comunque l'aroma di affumicato è piuttosto intensa. Diciamo, non so se l'abbiamo già detto, lui l'ha messa a bagno con l'acqua. Sì, da circa un'ora prima di mettere a cuocere la carne. Eh bravo, diciamo anche che ore sono adesso, sono le ore 15, giusto? Sì, sì. sì. Perché la carne in questo modo cucina per quanto tempo? Allora, queste costine le cuoceremo in tutto per circa 5 ore. Le due ore le cuoceremo così, sì. poi per circa un paio d'ore le... le cuoceremo con la stagnola, sparse di salsa barbecue, una salsa che ho, fatto, che ho preparato io ieri, mm. e la restante ora successiva eh, servirà per farne rosolare un po'. Benissimo. Sigaro c'è E pure oh. esatto. la birra. Esatto. Quindi io sfido, sfido tutte le madri youtuber è riuscito a fare tutto questo più che altro avere tutta la pazienza che abbiamo noi a stare tutte queste ore davanti al fumigatore esatto, io credo che proprio non ci riescono ma è una sfida che lanciamo a tutte quante le madri youtube ma ah, sono certo che ci riusciranno eh non lo so eh